Ciao a tutti, faccio questo video intro breve breve che mi complicherà alquanto il, il montaggio però sento l'esigenza di farlo per ringraziare tutti quelli che nel video precedente che vi metto adesso no, il dito è fuori, fuori campo quindi per ringraziare tutti quelli che nel video precedente mi hanno dato supporto eh, però non me ne vogliate una menzione speciale va a Chef Nunzio perché Chef Anunzio mi ha praticamente aperto casa senza conoscermi e ho aspettato di fare i biglietti per dirvelo saremo insieme, non chiedetemi dove perché io devo rispettare la sua privacy e quindi io lo volevo ringraziare pubblicamente pur nel rispetto insomma, di questa informazione e vi lascerò il suo canale nell'info box anche se abbiamo già moltissimi iscritti comuni Così se qualcuno non, non lo conoscesse ancora, volesse leccarsi un pochino i baffi e magari, eh, non lo so, alimentare la mia gratitudine iscrivendosi anche al suo canale o visitandolo lo può fare. Quindi nel box info vi lascio il canale di Chef Nunzio. E adesso smetto di parlare e vi lascio il video. Ciao ragazzi, allora sto girando questa particella introduttiva per dirvi che dopo tanto come potete vedere dal titolo riporto un gameplay di The Sims 3 So che vi piace poco però dai, poche volte al mese si può sopportare, eh, al mese, all'anno volevo dire, vabbè eh, Cercherò di mettervelo il prima possibile Mm, e non fare come l'altra volta che ho perso il video. C'è di buono che i salvataggi stranamente sono rimasti a uh, alla parte che ho perso, cioè um, voi l'ultima cosa che avete visto il matrimonio, era nato anche un bebè. La nascita del bebè si è cancellata, quindi la rivedrete. Uh, la brutta notizia è che per la prima parte non sono riuscito a settare l'audio, eh, quindi vi dovrete assorbire il mio voiceover poi a un certo punto eh, a forza di, di, di, di essere tosto o, anzi di essere testaccia dura più che tosto sono riuscito a settarlo e tornerà la mia voce anche se sarà un po' altina forse e mm, in quel caso lì cercherò di intervenire sul volume quindi basta smetto di parlare e vi auguro buona visione sperando che qualcuno lo guardi visto che l'ultimo è andato malissimo Allora I neosposini desideravano tanto andare al festival estivo E ce li ho portati Qui Marzia Anche se si vede mi sembra malissimo Si è messa a socializzare con un tipo Perché uh, Non pensate male Ma veramente io faccio fatica a fare amicizia a Stessim Quindi Sta chiacchierando con questo tizio Ho lasciato <coughs> Il gioco a velocità normale Però dai non durerà troppo Fra poco arriverà anche Lars Mi pare sia mio marito sì Lars ecco non mi ricordo manco i nomi dei Sì dopo arrivo quindi sta socializzando in questo tipo io chiedo sempre anche se è singolo è il segnato legale perché con le interazioni amicali da sole non ce la facciamo eh ma allora tutti adesso quando tutti e quando nessuno sapete no? Mi sa che ci metto anche la musichetta perché eh. no no invece non ce l'ho metto, solo in alcuni punti continua a chiacchierare con il tipo ma è... ah, ecco se lo stavo aspettando lo stavo aspettando fregata un cesto di pink perché ha fame ecco però non, non gli va bene che la moglie parli come un tipo e infatti sta cosa mi ha fatto troppo ridere lì per lì eh, in realtà l'ho fatta un po' che, ma appunto siamo tornati a casa e, stavo per mandarli a letto quando se non mi ricordo male si è messo anche a piovere quindi io a un certo punto eh, smetterò uh, di parlare andrà via questa luce psichedelica senza quale non si vogliamo nulla e vi metterò una musichetta per... Marzia godrà poco il dormire al coperto perché c'è una notizia, è incinta, yeeeh! Sto controllando un attimo i desideri dei sims e scopro che Lars vuole una femmina mentre Marzia vuole un maschio, io voglio un maschio! Allora, a partire da questo punto dovrei essere riuscito a risolvere il problema della voce, non posso dire della webcam perché in anteprima mi sembrava enorme Ma eh, detto ciò, ve prego, accettatemi così La cosa che volevo farvi vedere è quanto è bella Marzia con la panciotta Sto cosa dovrebbe essere l'abito per uscire all'aria aperta? Non ho capito che c'è il disagio degli abiti casuali quanto bella però Vabbè Ho pensato che noi potremmo andare a fare una piccola spesuccia Dovete sapere che in The Sims per far nascere i maschi Bisogna mangiare tre mele Siccome Lars sta dormendo Noi andiamo a comprare le mele Con i pochi soldi guadagnati Allora, visto che ho giusto un po' di fame, no, prima di andare a dormire devi papparti le mele. No, no, non picchiare, svenimento, no, grazie. Mangiamoci le mele. Mangia, mangia e mangia. Su, su, collaborativa ragazza, su, su, su. Mm dopo mm. eh, eh, mm. tipo che ho mangiato tutte e tre le mele potrei andare a letto? promessa Ok, ora mantengo la promessa Viste le scarse finanze, visto che sta per arrivare un pupattolo, che speriamo sia maschio, abbiamo accettato di riparare il televisore della vicina. Io ho una paura boia perché ho paura di prendere la scossa. Però la vicina paga e questa cosa non si può sottovalutare, visto che le finanze sono poche. Ci vediamo, spero, a televisore riparato e spero con ancora vivo. Se non succede altro, ovviamente... Allora, come potete vedere il nostro Lars è stato promosso a Procuratore di Spezie, da sguattero Procuratore di Spezie, questo ha comportato un piccolo aumento, io come premio, prima di restituire una, la, la televisione e guadagnare altri soldini, gli do una bella doccia. Abbiamo restituito la televisione senza morti e le finanze sono aumentate, però non so se basta per una camerina. Io volevo farvi vedere il panciotto che è qualcosa di meraviglioso, ormai siamo agli sgoccioli. Cre credo però che non sia più di uno, meno male, perché i soldi sono pochi. Mi è preso un colpo perché in un momento in cui proprio non me l'aspettavo, mentre Lars stava preparandosi un'urgente cena, si sono rotte le acque a marzia. Come potete? Come potete? Come potete più o meno vedere da qui e io ho eh, deciso di fare la partoria in ospedale perché a volte mh, non so mh, ho provato poche volte in parto in casa e ho paura quindi andiamo all'ospedale forse lo ucciderò da qui non lo so cosa farò. È un maschio, è un maschio e è... mi sono ricordato il nome che gli avevo dato nel precedente salvataggio, gli diamo lo stesso, si chiamerà Alessandro. Scegliamo anche i tratti, tratti li voglio a caso motivo è nevrotico. wow praticamente è uno sclerato però eh, Ok lasciamo la moglie lì Ve lo voglio far vedere un attimo Perché poi questo video Iper sofferto finisce qui E si sistemerà un paio di cose che voi non vedrete E, e il prossimo video sarà tutto sistemato Ecco piccola visuale di Alessandro in braccia alla mamma col padre che sta cercando di non lo so di, di possederla in qualche maniera per qualche bug possederla in senso intendo quasi demoniaco e io vi saluto <ride> dopo questo sofferto video che cercherò di ridurre al minimo e spero qualcuno se lo guarderà anche se so che è una serie che piace poco e, e niente noi ci vediamo al prossimo ciao